Ciao a tutti ragazzi, noi siamo DynamiteX e Marco007 Siamo tornati no. su Super Mario Galaxy Orin Oggi iniziamo il file no. no Non è vero In questa parte dobbiamo andare Non nella galassia quello su una Tu uh, parla mm. Si sì, si sì, eccola no. Allora vediamo uh... uh, Lì niente allora andiamo qui non ci interessano le nuove galassie Ci interessa tu No no no no perché? No. Non l'abbiamo fatto Ah si sì, è vero dobbiamo leggere a cosa servono le, le galassie Cioè le, le comete Chiedi vai spiegami Allora le, oh Leggi L'abbiamo già visto No è, è allora, era nella parte rossa. cancellata le, Ricomincia tutto e no. comincia tutto, abbiamo no, allora, saltato una Le comete, com le comete sono. Burlone! Cosa fanno quelle burlone? Mm, mica c'era scritto burlone. Salta tutto. Rileggi Brain Brain, se vuoi gestire le comete burlone, posso fare a te. Sfiga. Ah, le comete burlone sono dispettose, cambiano aspetto delle galassie. Okay. La cometa rossa decide il tempo che si trascorre lì che hai di tempo limite insomma la cometa pericolo fa diminuire l'energia a uno che non può né aumentare né diminuire cioè non ne... può neanche diminuire se non muori la cometa um, la cometa pericolo è bianca non interessa a nessuno per il sì. momento no ci sarà scritto tanto quindi la Ma cometa fantasma ti fa correre contro il tuo doppione in questo caso quel, um, quel clone cosmico Uh, la cometa, rapida, velocità del tempo gialla le altre dovrei essere tu a scoprire viola <ride> ok, non andiamo lì, andiamo nel bagno che qui non c'abbiamo niente là. ah, le galassie e il le abbiamo già fatte si, tutte sì, e due le... per il momento ovviamente ce ne saranno altre molto più difficili della seconda però sì, no. la, prima, la prima era facilissima la seconda no eh. la seconda ha fatto perchè? no sì, ok, meglio. Io non lo per però... Vabbè, allora, allora, vediamo. Questa, questa. Hai finito tutte lì? No, No, no, qui, qui. No, questa è una galassia extra. Qui è finito tutto, quindi vai qui. No, quella è una eh sì, galassia ma, extra. Ma qui c'è... Sì, Gesù. ma quella è una galassia extra. mamma ma è già sbloccata, e comunque c'è solo la ma stella. Ma è sbloccata tu, per sbaglio. Wow. Vai, questa è se c'è una sola stella, una galassia extra. Ho capito, ma io non l'ho sbloccata niente. Sì, l'hai sbloccata. Va ah, bene, basta. Pari. Galassia Mega Roccia. Apparizione della Mega Roccia. L'hai sbloccata perché all'inizio c'erano due galassie che potevi accedere. Una era extra l'altra no. Ma perché mi zittisci? Perché zitti? Perché zitto stare. Tu dov'era? Wow, pianeta il fatto di. <coughs> di schivano non posso prendere le... <ride> che stai facendo la gravità non è la gravità quella è la circolarità del pianeta no è la gravità del pianeta la forma del pianeta e anche la telecamera <ride> So dove devi andare lì. Questa è la gravità. Ci sono dei nemici che possono uccidere esclusivamente io. Ah, okay. questi qua non mi fanno nemmeno danno. Cioè capisco. ci sono dei nemici che appena li tocco così li ammazzo. No. Comunque il volume è po'. forse i bumbacorazzanti che sono stati stavano pure nel livello del tripodo. dopo l'hai? mi posso calpestare almeno? si sì. quello devi fare prendere la sua sketch, però Marco ma non vedi che sto mettendo la, il caricatore a no o? non lo vedo sono cieco mm -hmm. slovacco lo so che non esiste più però ora sì cieco repubblicano no scusate si sì, c'è cieco e basta <ride> <ride> wow qui c'è una, una stella nascosta e so già dov'è, quindi la possiamo già prendere no grazie, anzi si sì, diviamo è difficile okay, cioè, no. quando la raggiungi te lo spiego uuuh, ma sono scherzo fare. cioè non è difficile da spiegare, è facile da spiegare però è difficile da fare ti blocchi i proiettili che ti vanno a corsi non serve, sono troppo lenti e non mai di fermo questo lo evito saltando questo okay. no ok non ci riesci vai metti il gol vedi ci sono riuscito Sì esattamente saltato Sì, la sua sketch è Godo Ah si sì, tu godi allora Vediamo se godi tipo questo Godo di Allora adesso è God un casino Sì? Col Mario Scheletro sì. C'è uno schifo allora Dogo Che cos'è quel coso? Che cosa sono questi cosi? Oh sono eh. le sfere che ti colpiscono Ah ok Comunque non mi bloccare i proiettili, okay. perché me li rallenti e me li accumuli semplicemente, mi, e mi dai fastidio. Blocca me li accumuli. Me li accumuli. Allora... Bloccali solo quando sono davanti a me. Ok. Sì, grazie. Che, che, che devo fare, tu ti muovi troppo velocemente. Se ti fermavo a prescindere però. Fermavo a prescindere. Però una volta che li passo l'ascia, dice, tipo Eh sì. Non giocare mai a Sport Mix Non ce l'ho lo so come ci vorrei contratelo tu eh, non ho i soldi e di sicuro non è che lo trovo su internet inter internet eh, internet non è tanto facile prenderlo da... cosa vuol dire? <coughs> cioè vai su Amazon fai un click sì, fai un click poi devi avere la carta di credito che io non ho come è possibile come, come, come è possibile che non ho la carta di credito tutti ce l'hanno ma che cosa dici non li di fermare mi servono per provare questo quando li fermo si sì, guarda quando li fermo posso controllare già, la loro angolazione sono già capire? girati verso di me non serve che lo fai tu però quando li fermo posso controllare la loro angolazione ho capito ma loro sono già girati verso di me vedi? Se li tocco vanno contro di te. Lasciali stare, vengono da soli. Bene. Poi me ne serve solo uno, non è che me ne servono i tuoi insieme. Allora, ah, no, non è... non è... No, non c'entra niente. Allora... Ora fatelo seguire, Mammaa. te lo fermo, poi Allora è nella prossima. nella prossima missione che c'è questa cioè questa, la segreta. Cioè, questa la stella segreta. Qua io non, non, non ho visto nessun modo per fare nulla di.. No, no, no, quindi... è un altro. cioè è un altro pianeta di questa classe. <coughs> che non è ancora esplorato. Sì, sì. Eh sì, ci sono Ho più capito. missioni in queste galassie Ho detto, sì, sì, va bene Vai, ah, venga okay. roccia Vedi, ci sono ancora tre. Lo casi. so, lo so Mi sa che nella seconda c'è questa galassia Cioè questa Invasione in su... sulla mega roccia Siamo sì, già a 10 festa. minuti. Siamo a 10 minuti. Sì, è wow, che cos'è? Perché c'è. In questo pianeta c'è pure il meccanismo del, del, delle bombe. Perché ti addormenti? Che senso Perché ha? che volo? volo. Ah, ecco. non, non ha senso, ecco, vedi quel pianeta tutto colorato? È quello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 e guarda! Su, su tutti wow, i... Miei... Oh, hai Secondo quella! Non so! Mi pare faccio... sul posto! Cos'è? Su tutti... Super Mario 64! Sui migliori mercatini! Senti, non ti sto ascoltando nessuno Sì che non stanno ascoltando! No, su quella... su questa cavolata che stai dicendo! No? <ride> Dove stai andando? Magari mi lasci! <ride> volta sull'altra e vai Co perché dove punti tu è punto dove punta il gioco se tu ti giri <coughs> esplodi con la burbu <coughs> ok vai serve che fai lo spin grazie ecco è volevi... una, una galassia quindi... se ti regola... chiede un cento si può fare di sicuro 30 ma ho c'è l'iniciata bisogna di dover far esplodere ne abbiamo solo 35 eh. quindi 100 cosa no nel senso si possono fare i 100 perché ci... possiamo far esplodere i catenacci. Sì, sì, va bene. Comunque la facciamo subito perché così è meglio. Ce la togliamo. Così subito. è meglio, sei sicuro? Sì. Vuoi vedere cosa si fa in questa galassia? È facile. Guarda, wow. bisogna soltanto distruggere tutto con le bombe. Salvo. Wow, questo piano. Questo è un veicolo cieco, qui c'è soltanto una, dista, una discarica. Eh ma qualcuno ci ha, battuto, ci ha buttato dei rifiuti incombustibili. Se ti presto gli arnesi che ne dici di fare un po' di pulizia per me, lascia stare. Devi assolutamente aiutarmi. 30 secondi. Ma cosa? Il gioco ti consiglia di metterle dentro i cosiddetti nudi. Guarda, non avevo capito. E di far esplodere le bombe a catena naturalmente Tipo esplode una boom deve esplodere l'altra Senta, è impossibile È possibile No l'ho buttata mano la... E questa esploderà a catena vedi Ah al non è distrutta il gioco Non ho distrutto Grazia grazie ad essere proprio splendente No ce l'hai fatto il primo Oh prendi questa l'ho trovi Era facilissimo L'ho trovata Se ti serve prendila Wow una superstella mm. non sa che cos'è Va bene che sono un tizio che pulisce e basta, però Beh, solo Mario sa delle, delle superstelle. Nessuno Ah, è altro. vero. E Bowser. Se sì, tutti nel regno dei funghi, no, è vero. No, non lo sanno. Il festival delle superstelle, ma anche lo festeggio. No, non è delle superstelle, è delle stelle. E, e si festeggia la caduta delle astroschegge. Non delle superstelle. no, stelle. non è tu? Ma, ma ti a rileggere la storia. No, ma te la rileggere tu, sei proprio stupido! no la mega stella conoscono al massimo sì, però ma cosa, non si festeggia la caduta l'astro che tu Sì è... che si festeggia ma cosa dici ti ricordi e che è... cadevano tutte le astro e stelle allora stelle? Stelle? eh, eh quello si festeggia l'astro scherzo possono uccidere le persone che si deve festeggiare mm. Mm. proprio quello è il problema proprio quello è il problema I, i, andiamoci i, tutti e due a rileggere qua ci sono. Ok, non ci va nessuno. E non andare a prenderti tutte le cose. Vai subito alla, alla cosa. Oh, uh, guarda, c'è un'altra. Che fai? aiuto ti uccido tutti i, i catenacci. non puoi si sì, che posso l'ho fatto nel prima puntata nel prima puntata ho detto nella prima puntata qua non c'è nessun catenaccio che può uccidere ok sì. e ricordo Bow bau Ok, ora puoi fare tutto tranquillamente. Questi sono gli unici nemici che posso uccidere solo io. Uh, così mi libero la superstella che dice uh. che non mi serve. Appunto perché te li ho uccisi io, e quella cosa che ho appena detto non è vera, visto che la puoi uccidere. E poi uccidere quella la superstella. Mario I Dov'è? Mi ride mario uh. Ma no, c'eri quasi! Second'è l'uovo? Uh, sul coso verde. Devi passare da quello verde a quello rosso. Io volevo portare bene in giro effetti però. Non po. Aiuto! Come <ride> vai? vai. No, Muoviti, grazie, la scorciatoia la trasformazione, bla bla bla e muore. Ah! Cioè, se facevi tipo un super salto glitch, riuscivi finito a farlo cioè. No. No, così è facilissimo. Lo so, ma è come il livello che abbiamo fatto prima delle uh, un boss. Ah, sì, è vero. Oh. Oh, sta la telecamera davanti è normale. No, non è normale, guarda si sì, è normale come dovrei fare a prendere la vita? non lo prendi se non ci riesci non lo fare ma ah, dai ma cosa sei <ride> per cadere nel vuoto infinito perché vedi la sta lì perché voglio la moneta ti chiamo non riesco a prendere la moneta ho bisogno della moneta non ne hai bisogno si sì, non vedi che ho 5 di vita Perfetto, ora sono sì. felice. No! Oddio, Oddio tutti. Ma co... Sei tornato al pianeta d'origine. <ride> oddio tutto. Perché vai lì? Perché devo prendere la stella? Eh sì, ma non devi andare per forza lì. Come dovrei farci? Da, da quella sopra, a quella sotto. Eh, sì, va bene. Che cosa dici? Quella sopra, quella sotto. E' una faccia, tu hai preso quella di mezzo, bisognava oh. prendere oh. quella sopra, a quella sotto. A se muoi, su suicidati. Sì, certo. Io voglio capire. Vedi perché. da quella a quella sotto. Perché da quel. Perché prendi quella? Perché con quella sotto non ci arriva mai nella vita. Ma non è vero, vedi quella sotto. Vale. Vabbè. Con quella lì o oh, avrei incontrato un ostacolo oppure avrei sbattuto, Sì, però avresti preso quella, poi saresti no. andato sotto. Ma non è vero cosa? Era facilissimo capirlo. Sì, io, io, Basta. Ultimamente mi stai facendo innervosino un sacco. Non sei tu che mi nervosisci. Per niente. Quello che hai appena detto non ha senso. Il lume incristallizzato. <ride> Ormai diventi vicinissimo. Ah certo, vicinissimo. non dicevi che lo sparava subito lo schifo? Sì, grazie, lo stavo per fare io. Certo anche precisamente tipo mo c'è uno strato molto più piccolo Perché non ho sparato Perché io ho premuto la prima volta Yuppie E ora fermerò il tempo e ti farò andare in una prossima galassia In una prossima galassia Nella prossima galassia No, pianeta. Vabbè. Eh, vabbè. Sono la stessa cosa, galassia, pianeta. Sì. Mm. Ah. Super Mario Planet, dai. È, è la stessa cosa di Super Ma Mario Vabbè, hai preso quello giusto! Ma volevo una vita! Non... Anche ah. eh sì, è giustamente ah. che fa? Va sotto. Io clicco una parte. Io clicco una parte va sotto. Bene, <coughs> yeah. uh! bene, bene. Bene, bene. Ben. Facciamo mm. molti galassia e poi basta. Nella prossima puntata probabilmente sconfiggeremo le cose. No, è vero. Sì. Ci sono ancora troppe galassie. Non è vero. Sì. Sì. sì. Vediamo. Sì. Dimmi quali sì. galassie. E molli Ok oh, oh, oh, oh. Questa? Allora, una Quella due. galassia, un attimo, queste due ci mettiamo un secondo per farle, hanno solo una missione Uno, due questa probabilmente è. mi lascio una di, di missione la facciamo mo e poi c'è il boss beh, te detto? come abbiamo fatto nel primo chi te l'ha detto l'ho visto sta la garanzia del boss mi ti minaccia a robo punte va bene bam, bam. <ride> bam, bam, bam. si sì, un fungo energia lo voglio Salve. Ah, ce ne sono di più. Ah, what? Hoppa. Oh, oh, sono... Dai! Aspetta. Oh. Non mi dà nessun premio, vabbè. Che cosa hai fatto? Ho oh, ucciso due tizi. No, hai fatto una capriola al contrario. A mezz'aria. Salve. Ah. Beh, nemmeno ho saltato. Bloccami questi spunti. No, posso. Ti muovi tu mica loro Tu mi hai detto di bloccarli. Ma che cosa gli dici? Perché dici diffondi falsità nel mio nome? Sì. Perché fangi la mia rzetta. Sì, come se tu fosse il tuo nome. Ah, ma questo. Oh. Devi mandare il trottolino sull'elettricità e non non, parti non andare da solo nell'elettricità. Oh. prendi il trottolino e mandalo via. L'elettricità mm. <ride> uh, Sì, ok Pensavo non fosse andata bene Do, Grazie per ricompensarti ti che era una scorciatoia Che non è la scorciatoia ma l'unica Scorreggio Ma è l'unica <ride> Cos'è una base di rifornimenti? Oppure Una base uh, Scorreggio Tumori Monete inutili E finalmente uh, posto gravitazionale Non ha senso questo posto gravitazionale Ho posto, posto gravitazionale eh, Pure la Terra è un posto gravitazionale Ma che cosa dice? Se c'è la gravità vuol dire che non posso navigare. Vai su. Mi facciano andare su se la gravità è invertita. Eh, vai su. Cioè, guarda, guarda. Da lì, vai su. Fai un salto in alto. Ecco. Wow. C'è qualcosa, no? Puoi anche fare un salto in alto così! No! Cos'è successo? Niente! Non mi interessa che ci arriva! Forse non ci arriverò di qua. No, ci arrivi, C'è arrivi. Sicuro. Sì, quando si abbassa tutto ecco ora aspetta che vai in questa salta in questa ecco Alleluia. lui we did it vuoi dire i did it sì. ok Presso una specie di scocciaforia, penso. Probabilmente. Questo è il tizio che è apparso nella uh, Galassia Extra del mondo 1. Ma no, ma non volevo farmi Quella di tipo Mario il pittore, com'era? Uh. Uh. Uh. Bloccato. Ah, eh, ma cosa? è morto e l'anto. Che difficoltà! Sono Ah! Uh, che difficoltà! Uh, uh, uh. <ride> Cos'è che l'ha fatta esplodere? Il fatto che abbiamo disattivato qualche cosa di energia. Ah, non... abbiamo fatto pagare la bolletta al tizio non serve che gli uccidi tutti oh, sì? e questo è il momento pre-boss che tra poco pre-boss ecco, vedi c'è pure il tizio che si vuole fregare un po' di soldi per, per non voglio per niente in energia, per darti energia. oppure la vita non ti preoccupare c'è la cazzina che mi salva Salve devi saltarmi sopra mi sa so. ecco poi mandalo via mandalo addosso ai tuoi prendi i soldi raccogli raccogli ci sono i trottolini che mi danno fastidio vieni qua oh, vabbè. hai avuto pure una vita 10 vite c'hai Vai, salta solo che sono Prima tu vi faccio vedere che si combatte in faccia a faccia. Non lo fai a morire, eh? Non ti morisco, li disturbo. Guarda, è arrivato lo sfavillotto. Ok, <tacca> questo finiamo con la Si, dobbiamo prima sì, tornare alla base. Aspetta, in questa puntata, in una prossima puntata. In questa puntata sconfiggeremo. Nella prossima puntata sconfiggeremo il. il... Boss del mondo 2 Non penso però ci provo Ma perché pensi? non pensi? Che, perché? Scusa Ora sblocchiamo le nuove galassie Perché non salverò il gioco quindi dovremo ripetere No Vai, sblocca le nuove galassie No! Vai farò nella prossima parte così non vi rovino la sorpresa No no no rovina Quindi nella prossima Vabbè. parte di Super Mario Galaxy andremo nelle prossime nelle altre galassie di questo bagno, n sperando, che, del bagno. sperando che appaiano anche um, come i tempo in questo modo non sarà acquistato a fare il boss finale perché, perché non è posso il boss entrare? finale perché non posso entrare dai è chiaramente non è un buco è chiaramente una finestra va bene ci vediamo alla prossima ciao ciao